Oggi taglierò i capelli di Mustafa Sono di Milano Sud, ma sembra l'Africa Sul tram non ascolterò, nell'India e Rihanna Che cosa sarai tu? La pace è il mio dilemma Si lo so, ho la faccia da schiaffi, dimmi che posso farci Sono i tratti orientali, tornare a casa a piatti non per una come me che indossa vecchie puma Ho una sorella, un fratello, dall'altra parte del mondo Forse di te, forse di me, ma ancora sanno. Ho tanti amici in momento, è una ricerca d'affetto Forse di te, forse di me, si scorderanno Scusami se non so dove andare figlio unico scusami se ti fa stare male sentire di me e questa canzone in un karaoke mi sento un po' come se avessi preso la tua peggiore di te oggi taglierò i capelli da Mustafa ma se vai a ballare poi poi, io resto qua, dal soffitto alla moquette Lontano dal peggio bar di Caracas Che butti giù, che sembra di stare a Las Vegas ah, Ho una sorella, un fratello, dall'altra parte del mondo Ma io sto bene così Tanto non ci penso, tanto non ho tempo Per capire meglio, quante cose penso se non so dove andare non torno perché la stella volare mi porta in giro mia madre ha soltanto me ma non sarò mai finita Se avessi preso il lato migliore di te